Il braccio aspirante, il braccio aspirato, il braccio localizzato, aspirazione localizzata, chiamatela un po' come vi pare, non è un dispositivo di protezione collettiva. Perché questi non sono dispositivi di protezione collettiva? Perché non hanno, non è la sicurezza che proteggano tutta la collettività, cioè fanno un'aspirazione localizzata, come in quel caso c'è una sorta di aspirazione, però. Dov'è il contenimento? Come faccio a essere sicuro che non mi scappi qualcosa sui laterali e quant'altro? quindi, da questo punto di vista, non sono DPC, classificabili come DPC e eh, all'interno potrebbero avere dei carboni come il box che vedete a destra, che è quello portatile, di solito viene usato per le saldature, difficile che trovate nei laboratori, oppure potrebbero essere collegati a un impianto di aspirazione con box e carboni, oppure senza carboni che estraggono e basta. Quello che vi interessa capire è che. La velocità che andate a verificare su questi bracci che comunque vengono verificati perché è meglio di niente: eh, potremmo avere nella sezione interna dove proprio c'è l'attacco dell'ampolletta, diciamo di plexiglass. Lì potremmo avere una velocità intorno anche a 07 0,7, un metro al secondo. Se ci mettiamo a filo dell'ampolla del, del cappellotto, già la velocità scende notevolmente in base a, alla velocità iniziale. Se ci, man mano che ci allontaniamo di 2, 3, 5, 10, 15 cm, la velocità andrà a zero tutto ovviamente in base alla velocità di partenza cambia tantissimo quindi questo è un qualcosa che secondo me è falsa tantissimo cioè l'operatore pensa di essere in sicurezza perché posiziona più o meno sopra una zona di lavoro questo cappellotto e in realtà una, se già poi la velocità è pure bassa non aspira un cavolo quindi quello che consiglio è mettere un, posizionare una fetta di salame chiamatela così cioè ridurre la sezione come avevamo fatto prima e in cui invece che avere tutto un cappellotto che va sopra un qualcosa, si riduce la sezione un po' come gli aspirapolveri che hanno quella, quella parte finale a taglio no che, usamo, che usiamo in casa. Quella è molto più performante come quella che usiamo nelle macchine, no? che si usa nelle macchine per l'aspirazione. Perché? Perché riduce la sezione e quindi la velocità aumenta tantissimo. ed Ecco perché si attacca la mochetta, si attacca eh, in vari punti, perché la velocità è molto maggiore e quindi può creare una fetta di aria, che viene aspirata e portata via ed essere più performante, questo come indicazione di sorta.